Ne approfitterei per lasciare la parola ecco, anche ad Adriana se ci vuole dare qualche spunto e qualche esempio importante di eh, fondi e bandi per il turismo e per i giovani. Lo dico principalmente perché sono un giovane che è cresciuto in questo comune, che sa benissimo quanto è alto il tasso di fuga di cervelli da questo territorio che non ha a tutt'oggi neanche una scuola superiore quindi io come tutti gli altri ragazzi del comune di Arbia sono stato costretto ad andare a frequentare le scuole superiori in un altro comune, nel mio caso Albano, molti vanno a Roma, altri vanno ad Anzio, altri ancora ai Castelli Romani questo vuol dire però completamente disconnettere la gioventù dal territorio in cui è nata, dal territorio in cui eh, ha le sue radici e spingerla a cercare anche il proprio futuro altrove. Questo è quello che accade veramente a tantissimi ragazzi che sono nati e sono vissuti in questo comune ed è un fenomeno che io voglio fortemente contrastare perché il futuro di Ardea lo devono costruire i giovani di Ardia se vogliamo permettere finalmente a questo territorio di Sbattere le sue ali e tornare a volare. E questo lo vogliamo fare partendo da piccoli, grandi progetti come quelli di cui vi parlerà Adriana, a una vera e propria nuova concezione economica e sociale come sistema paese che porti veramente alla filiera corta, se ne parlava prima anche per quanto all'agricoltura, che porti chi... Viene da un territorio ad avere un futuro, una prospettiva concreta in quel territorio, ma questo si può fare se cambiamo, reingegnerizziamo completamente l'idea di economia, l'idea di società che è stata affermata nel corso degli ultimi decenni. Questo evento è un piccolo passo, spero, in questa direzione e adesso sentiremo con piacere le opportunità che l'Europa ci offre anche in questo senso per evitare appunto di spopolare un territorio e evitare quindi di privarlo di quelle forze vitali e innovatrici che devono farlo grande giuro sarà brevissima, non come i politici allora, eh, esempi eh, cominciamo da esempi molto semplici eh, progetti che interessano i comuni come quello di Ardea o Ardea e Europa per i cittadini è un programma facile si può scrivere il progetto eh, anche in italiano e il budget è automatico basta solo essere molto precisi su quale attività si vuole svolgere in gemellaggio per esempio in rete con altri comuni europei e quindi possiamo presentare progetti facendo un gemellaggio di città o reti di città oppure progetti di società di civile questo è per dare eh, un esempio ai comuni di quello che si può fare con i progetti europei e sono risorse che si aggiungono, ovviamente vengono finanziate le attività, non entrano nelle casse del comune ehm, i fondi, ri, risorse in più, però mh, vengono finanziate questi gemellaggi perché sta a cuore all'Europa quello di, come dicevo prima, coesione, ma anche culturalmente di costruirla questa Europa. Infatti il programma si chiama Europa per i cittadini. Non, um, Vado solo a farvi un esempio, se mi date un secondo, eh, hanno presentato e eh, vinto eh, un progetto nel 2007-2013 dove alcuni comuni di 5 paesi, anzi, di più, di paesi ehm, si sono, ehm, hanno presentato un progetto che riguardava l'energia, ci impegnavano a abbassare le emissioni di CO2 eh, con proprio degli atti, quindi a importare questo comportamento nel proprio comune e insieme hanno imparato come fare. Eh, quindi l'Italia è andata a studiare negli altri comuni, a lei simili, come eh, hanno fatto i cittadini. Questo progetto è consultabile sul sito perché tutte le best practices vengono messe in rete per andare a vedere come è stato anche scritto quindi comunità locali europee al fine di ridurre le emissioni di CO2. Creative Europe, un programma che si occupa di cultura, lo cito perché ci sono progetti di cooperazione europea, cioè posso operare con altri paesi, una cosa interessante per i comuni come, come quello dove siamo ospiti è cooperazione a piccola scala, 3 o 4 Comuni, sì, di diversi Paesi membri possono accordarsi, ovviamente i progetti sono di cultura, quindi eh, nascono eh, idee progettuali che coinvolgono anche aspetti turistici, quindi il turismo è trasversale in questi programmi. Un esempio di partenariato minimo è un project leader, potrebbe essere un'associazione culturale, un altro partner un museo, un altro partner un'università, il massimo contributo è 200.000 euro, euro. Per cento il cofinanziamento, quindi c'è un 40% che deve essere sostenuto, però anche questo non sono cash, possono essere giustificati anche come forza lavoro, giornate uomo, questo è un aspetto che volevamo dirvelo, però non c'è stato tempo, un esempio, questo è molto carino, dedicato ai giovani che ridisegnavano monumenti della città, insomma c'era un aspetto, è stato lanciato un bando per i giovani, e anche questo, il, il progetto ITER era bello, giovani che raccontano le loro storie attraverso le opere d'arte, un progetto molto interessante. E poi c'è Erasmus, Erasmus è un, ha un potenziale enorme per i giovani, questa nel 2014-2020 finanzia anche lo sport, quindi i progetti di sport. E, mh, le opportunità sono enormi perché all'interno dell'Erasmus, lo cito solo, ma poi se volete approfondire, esiste l'azione gioventù, i progetti possono essere scritti dai ragazzi. E quindi sono facili è anche un manuale di progettazione i ragazzi dai 13 ai 20 anni possono scrivere un progetto di educazione informale quindi che può un progetto interessare per esempio delle arti creative o della musica scrivono i ragazzi ci deve essere un, ovviamente un leader almeno maggiorenne e, e, e trattare di tematiche sulla formazione e sull'educazione informale. Il Cosme, ve l'avevo citato, la call con scadenza a giugno di quest'anno riguardava diversificare l'offerta ai prodotti turistici, costo cioè, fino a 250.000 euro, 75% il cofinanziamento. Non vi dico gli obiettivi della call, però, tra i beneficiari, autorità pubbliche, istituti di istruzione e formazione, agenzie di viaggio, organizzazioni senza fine di lucro. Ehm, federazioni e associazioni PMI che operano nel settore turismo. C'è anche il Porfesra, quindi il programma regionale, strumenti per le start-up innovative, sto parlando di giovani in particolare, e poi sussidio in attuazione per corsi di ricerca al lavoro, quindi sono sempre strumenti per i giovani, eh, quest'anno la programmazione prevede. Cioè, il PORFES prevede anche il sostegno al lavoro per i servizi all'infanzia, quindi sto parlando di imprenditoria femminile, in particolare perché mm, abbiamo avuto molte richieste, perché il bando è già uscito, progetti sportivi per l'inclusione sociale e di rigenerazione urbana, quindi l'importanza dello sport per risollevare delle aree particolarmente critiche. Grazie. Grazie di vero cuore, poi per motivi di... Eh, di sintesi visto che come vi dicevo prima siamo leggermente in ritardo siamo dovuti andare un pochino più velocemente ma se avete dei quesiti saranno felicissime di rispondere Adriana e Giorgia al, insomma, al termine de della sessione che è ormai imminente e in ogni caso restiamo assolutamente disponibili lì ci sono c'è cioè la mia email ufficiale come appunto i contatti anche del, del sito, se avete bisogno veramente potete scrivere appunto a infochiocciallafabbiomassimocastaldo.it e cercheremo di farvi avere chiarimenti nel più breve tempo possibile.